Ciao, sono Robin Good e sono veramente felice, non ci poteva essere giornata migliore. Non è soltanto il tempo, la temperatura, la vista che sono già di per sé fantastiche, ma è il tuo contributo, la tua reazione a quello che ho pubblicato ieri con il mio video intitolato Fare video tutti i giorni che veramente mi ha aperto il cuore. E nel vedere tutte quelle reazioni positive, quei mi piace, commenti che mi hai lasciato mi hai dato così tanta benzina che mi hai tolto un milione di dubbi e mi hai dato energia, motivazione, ispirazione sicuramente per settimane a venire. Già solo oggi sono riuscito a buttar giù, non so, 5, 6, 7, 8 idee per nuovi video quando a volte mi ci vogliono ore e ore, mezze giornate per riuscire a scegliere, a convincermi di qual è il possibile argomento più adatto. Quindi grazie! Grazie, grazie veramente di cuore. La mia missione è quella di far sì che queste tecnologie vengano usate in maniera armoniosa con la nostra natura, con le nostre capacità, con il nostro desiderio di scambiare, di essere vicini gli uni agli altri, di essere in contatto con la natura, perché se poi diamo in mano tutte alle tecnologie, vediamo le tecnologie come un nuovo Dio, ma dove sta la vita? Quando è che ci fermiamo per poter assaporare il sapore, l'odore di tutta questa meraviglia che c'è intorno. Siamo persi in un mondo di novità, di scoperte incredibili, di opportunità, di guadagni stratosferici, ma a cosa servono se poi non coltiviamo e sviluppiamo insieme nuove capacità per vivere bene, per stare sereni, non per avere una montagna di soldi. Ma che ci faccio con una montagna di soldi? Mi serve di avere lo spazio per respirare, per poter guardare negli occhi un'altra persona e poter assaporare il momento insieme, senza fretta, senza correre, senza smartphone che ci scassano la minchia. Per questo io combatto, per queste cose qui. Per questo vorrei dire veramente 100.000 volte grazie a te che ti sei fermato a darmi un pollice di incoraggiamento, una pacca sulla spalla, un dai Robin, è questo quello che voglio sentire da te. Mi rendo conto che a volte semplicemente il condividere ciò che si è senza dover fare uno show senza dover insegnare qualcosa a qualcun altro, ma semplicemente condividendo quello che hai nel cuore, quello che senti, vale più di ogni altra cosa. Perché poi, nella vita di tutti i giorni, all'ufficio, fuori dal lavoro, nei nostri rapporti interpersonali, ci sono sempre tutte queste facciate, tutti questi strati di pubbliche relazioni per apparire in un certo modo, piuttosto che in un altro, a seconda di quello che vogliamo ottenere. Ecco, qui in questi video non ci stanno facciate, non ci stanno pubbliche relazioni, ci sono io come sono e questo è il mio valore aggiunto.